3, 2, 1, siamo live! Ciao a tutti, e benvenuti salottinisti a questa terza puntata di Salottino Live. Sono più emozionata oggi della scorsa volta, forse la scorsa volta presa, eh, non so, dall'emozione e un po' così dall'inconsapevolezza mi sono lanciata... In questa nuova avventura e oggi mi sento un attimino più, più tesa e nervosa, spero che vada comunque, che vada comunque bene. E intanto che aspettiamo un po' di, di persone che si collegano, eh, vi racconto nel frattempo com'è andata a Milano, eh, vi avevo detto che ci saremmo trasferiti dalla Romagna con furore, e effettivamente siamo andati, ci siamo divertiti, è stata un'esperienza unica di networking e di relazioni. E abbiamo conosciuto due ragazzi che erano in casa con noi, nella casa del grande salottino. Eh, due ragazzi campani, uno di Napoli e uno di Aversa, ciao Andrea e ciao Claudio. Ci hanno regalato la loro preziosa compagnia e competenza. E dell'evento del Mashable abbiamo capito una cosa estremamente importante, che i contenuti di valore sono importanti. E quindi noi li abbiamo presi la lettera e come vedete siamo qua con, ehm, con delle interviste, delle interviste a, a delle persone che eh, reputiamo interessanti. E vi invitiamo se avete qualcosa da raccontare di proporvi mandandoci una mail a, a noi di chiocciolasalottinitinerante.it oppure mi scrivete attraverso Messenger di Facebook e organizziamo anche con, con voi un'intervista. Ma stasera sono veramente, veramente felice di avere qui con noi Valeria Cagnina. Allora, Valeria è una ragazza giovanissima, ha 16 anni, in realtà ho avuto il piacere di conoscerla quando ne aveva 14 all'interno del progetto Digital Champion. Ovviamente lei era la più giovane attivista digitale, e, è una ragazza intraprendente, sicura di sé, determinata, ha le idee molto chiare per il futuro e un'energia contagiosa. A motivarla è la passione per la tecnologia, i robot, ma anche la ginnastica ritmica. Ha tantissimi interessi, e che coltiva ovviamente quando non è a scuola, perché Valeria ha solo 16 anni e frequenta il terzo anno dell'Istituto Tecnico Informatico. Invitiamo eh, Valeria. Vediamo... Attendiamo un attimo. Eccoci! Ciao. ciao Valeria! Ciao, ciao! Grazie mille per aver accolto questo invito. Sono molto contenta di averti qui con noi perché so che tu sei... Una, una bomba di energia. <ride> Hai un sacco di cose da raccontare, nonostante la tua giovanissima età. E, ovviamente, eh, come vi dicevo, Valeria si occupa di tantissime cose. E tra le tante, eh, se non mi sbaglio, dimmi se è giusto, tu, Valeria, sei stata anche la più giovanissima eh, travel blogger. Sì, quando ero piccola, quando facevo esatto. l'età, ho cominciato a scrivere sul blog di mia mamma. Perfetto, perfetto. Sei appassionata da sempre di robotica e tecnologia, giusto? Sì, ho cominciato a 11 anni e vado ad avventurarmi in questo mondo quando al Coder Doggi di Milano, che sono dei corsi gratuiti di programmazione, ho scoperto una pianta digitale fatta con Arduino, che era una semplicissima pianta disegnata sullo schermo che comunicava all'esterno con un Arduino. A me è piaciuto un sacco, anche se poteva sembrare una cosa banale. E così ho preso lo starter kit di Arduino, ho cominciato a fare i progetti iniziali, a non capirci anche niente perché tutti i video erano in inglese, e poi alla fine dopo un po' sono riuscita a realizzare un robot che evita gli ostacoli da sola seguendo dei video su YouTube. E da lì a me sembrava una cosa semplice però è cominciata un'escalation di attività, eventi, ho conosciuto tantissime persone. Certo, bellissimo, bellissimo. Come vedete eh, Valeria è una ragazza piena di passione, di entusiasmo e, e posso assicurarvi che la trasmette a tutti quelli che le stanno intorno. Eh, veramente un modello per, per tutti i ragazzi della sua età ed è per questo che avevo piacere di eh, intervistarla. E Valeria sostiene che um, um, bastano un computer e una connessione a internet per avere il mondo in mano. Giusto Valeria? Secondo me sì perché io alla fine vivo in una realtà provinciale come Alessandria che, in cui vi, internet viene considerato come pericoloso, da dall'uomo nero molti genitori non permettono ai figli di connettersi sui social e l'unica cosa che i miei genitori mi hanno permesso è quello di avere accesso a internet di poter usare internet per fare mille cose diverse e questo mi ha aperto veramente una porta sul mondo anche prima di frequentare Milano perché comunque su YouTube o anche in generale su internet si possono trovare tantissime attività e si può appassionarsi a qualcosa. Certo, fantastico. Raccontami, io ho fatto una piccola introduzione a chi sei, ma raccontaci tu chi sei e, e in questo momento oltre alla scuola di cosa ti occupi. Eh, io sono Valeria, ho 16 anni e sono un'insegnante di robotica adesso. E da circa sei mesi, da quando ho compiuto 16 anni, che posso essere, non posso avere partita IVA, ma posso essere in regola nella ditta di mia mamma, Io ho fatto aprire un codice IVA apposta per i corsi di robotica e insegno robotica ai bambini dai tre anni in su fino ad arrivare ad adulti e insegnanti. E oltre a robotica cerco di insegnargli anche un modo diverso di pensare, un modo in cui perché nella mia scuola la regola fondamentale è che nulla è impossibile e non si dice non ce la faccio e tutti, tutto si riscostruisce giorno dopo giorno con impegno e determinazione e coraggio, voglia di fare, di mettersi in gioco. E però prima di fare questo ho fatto anche altre mille cose, sto facendo ancora altre mille cose, per esempio due stati fa. Sono stata all'MIT di Boston come senior tester, ho passato l'intera estate a Boston con borsa di studio per realizzare il robot della Ducky Town che doveva essere in grado di andare in giro da solo per una piccola città, evitando per esempio i pedoni, le altre, gli altri robot, leggendo i cartelli stradali, i semafori. E dovevo semplificare i tutorial per renderli fattibili anche dai ragazzi delle superiori come me. E Fantastico! Ho che esiste un modo diverso di fare education e mi è piaciuto molto la, il loro modo di farlo, che si impara divertendosi. E ho cercato di portarlo in Italia, e il mio obiettivo è quello di estenderlo a più bambini possibili anche ai bambini che non vivono in città come Milano, Torino o Roma, che, che ci sono le grandi aziende che fanno robotica ma anche ai bambini delle realtà provinciali come la mia. E poi quest'estate ho fatto una delle mie prime esperienze con i bambini, più strutturata. Ho organizzato un summer camp full immersion in cui i bambini stavano 24 ore su 24 a divertirsi. E facevamo robotica, ma non solo, facevamo anche mille altre attività non tech, come caccia al tesoro, giochi al buio con la torcia e dormivamo in tenda. E domenica scorsa Fantastic. ho inaugurato la mia nuova aula con un evento che si chiama Giochiamo con la scienza. in cui C'erano circa una ventina di bambini che dai 3 anni fino ai 14 che si sono avventurati facendo esperimenti tra scienza e magia. Fantastico, ma un mucchio di cose, come fai a fare tutto? Mi piace, mi... sono appassionata. Certo, immagino, si vede che hai tutto questo entusiasmo e questa passione e la trasmetti ed è la cosa più bella. Eh, da, da quando ti conosco, proprio mh, tutte le volte che ti ho incontrato, ti trasmetti questa grande energia ed è, ed è fantastico. Um, tanto che tante volte ti ho detto, ma come posso fare a crescere mia figlia come te? Te l'avrò detto tantissime volte. E tu mi hai detto, ma non ti preoccupare, <ride> ci, sarà, ci sarà il tempo per, per insomma, appassionarsi. Eh, qual è il tuo percorso formativo? Il mio percorso formativo è quello tradizionale, che stavo facendo quarta perito informatico in una scuola normalissima pubblica un istituto tecnico, e però il mio percorso formativo è anche tanto al di fuori della scuola. L'esperienza all'MIT certamente mi ha formato tanto, mi ha permesso di imparare me meglio l'inglese e anche di conoscere tanti ragazzi con eh, mentalità diverse provenienti da altre parti del mondo perché nell'MIT ci sono veramente persone da qualsiasi parte del mondo, da qualsiasi realtà e ti permette di scoprire cose diverse, start up che stanno nascendo, modi di pensare diversi, ragazzi che magari già a 17 anni hanno fondato tre aziende e ci sono i professori dell'MIT che ti spiegano che loro a questi ragazzi di competenze tecniche non ne hanno da dare, ma loro gli portano la loro esperienza, la loro capacità che hanno imparato e cercano di trasmettergli queste cose. E poi ho, per esempio, mi sono anche formata un po' sul design thinking, ho partecipato a diversi eventi come Jam, sia a Monaco che a Lubiano, in cui in tre giorni ti formano su queste cose. E poi sempre a Boston, due, due stati fa, ho seguito anche un programma di un mese di, in cui ti insegnavano l'imprenditoria e abbiamo creato un'idea un di start-up. Certo, wow! Le persone che mi hanno formato non sono solo quelle nel mondo istituzionale, formale, ma anche le persone che incontro tutti i giorni, sia che abbiano la mia età più giovane anche, oppure anche più grandi di me. Certo. Ci rispieghi una, una, brevemente come sei riuscita ad arrivare al MIT? Allora, alla MIT ci sono arrivata in modo un po' strano. Praticamente, io verso il 19 gennaio, come faccio tutti gli anni con i miei genitori, sono andata in viaggio. Io ho puntato per andare negli Stati Uniti, non ero mai stata negli Stati Uniti, e così vabbè, dovevamo fare semplicemente un giro lì nel Massachusetts a Boston, un giro turistico, e poi andare verso il Canada. Ma a me non, non bastava fare questo. E così già dall'Italia ho chiesto a diverse persone, conoscete qualcuno a Boston, conoscete qualcuno nell'ambito tech di Boston che posso incontrare e conoscere? E così io da, da qua ho avuto qualche contatto di persone da conoscere. Poi è bello lì perché da ogni, ogni persona ti fa conoscere altre persone, ti aiuta, è ben disposto, anche se ha ah, con persone giovani come me. E poi l'altra cosa bella dell'MIT è che tu puoi girare liberamente nei diversi dipartimenti anche se non fai parte dell'MIT. E ci sono tutti i laboratori vetrati e puoi guardare all'interno. e io, A me ha colpito particolarmente un laboratorio dove c'erano questi piccoli robotini che stavano costruendo una sorta di città da Kitana, una città delle papere, ma era un progetto che non era ancora iniziato. Io mi sono fermata un po' a guardare lì cosa facevano e con mio stupore mi hanno chiesto dai vieni entra, spiegaci un po' chi e cosa fai e così gli ho raccontato le uniche cose che avevo fatto che erano essere Digital Champion e aver fatto un robotino che evita gli ostacoli allora ha colpito molto questa cosa che anche se ero piccola avevo già fatto cose del genere e gli ho aiutato tutto il pomeriggio a, a costruire questa Ducky Town con tutti i nostri adesivi e tutte le cose e poi mi hanno detto non è che adesso tu provi a diamo un kit e provi a costruire questo robot con i nostri tutorial e da lì poi questo kit era molto difficile perché erano solo tutorial universitari, una classe che non era ancora partita, che sarebbe partita a marzo e quindi i tutorial erano ancora molto frammentati, e però a me piaceva e così ci ho provato e poi non ci riuscivo comunque perché richiedevano tante competenze universitarie. E poi mi hanno detto, non è che vieni st'estate qua con il nostro aiuto a riscrivere i tutorial e a costruire questo robot? E così sono stata alla MIT Fantastico, bellissimo. Grazie. E, se, qual è la tua idea di scuola, Valeria? Allora, la mia idea di scuola è nata da... Per il futuro, la, la, tua, la, tua la tua visione di scuola del futuro. A me piacerebbe creare una scuola che pensi in maniera diversa, nel senso in modo completamente diverso da come si concepisce oggi la scuola in Italia, perché secondo me è un metodo che ai bambini e ai ragazzi non piace, non che c'è una scuola in cui i bambini siano contenti di andare, che non si annoino, che sia per loro come un gioco divertente e in qualche modo ci sto provando a realizzare questo. <coughs> per esempio noi non usiamo banchi nella scuola, Facciamo tutte le attività per terra su moquette, per, eh, così ai bambini non sembra di essere a scuola. e Imparano giocando, divertendosi e poi cerco di dire a tutti, di, di fargli sperimentare cose diverse per appassionarli a qualcosa e vietare il dire non ce la faccio. Fantastico, e poi, bellissimo. E' un modo diverso di pensare e di imparare. Certo, ti sto perdendo. Mi senti tu? senti? Sì, adesso sì. Ehm, hai qualche punto di riferimento nel, <ride> nel tuo percorso? Chi sono stati i tuoi punti di riferimento? Chi sono ad oggi i tuoi punti di riferimento? Eh, no, praticamente vabbè, una persona imprecisa no. Però ho avuto tante persone diverse che mi hanno ispirato. Non tanto famosa, se devo pensare a una persona famosa per esempio mi viene in mente Bebevio per la sua determinazione, però le persone che mi hanno ispirata sono più quelle vicino a me, quelle che incontro nel quotidiano, anche al di fuori del campo tech, per esempio la mia allenatrice di ritmica che mi allena da quando ho tre anni, mi ha insegnato molte cose, anche come andare oltre i miei limiti, come stare insieme ai bambini, perché io ho cominciato a il mondo, ad avventurarmi nel mondo education insegnando ginnastica ritmica con lei. E però dalle persone di tutti i giorni cerco di prendere ispirazione e cercare dalle diverse storie di formare me stessa. Poi penso che non, non, di non avere una persona unica di ispirazione perché ogni persona è unica e non ci possono essere due persone uguali. Ok. Ti sento… Ti, sta, stiamo perdendo la connessione. Non so se… Uh tu mi senti bene o, o, io o male? io ti sento tu mi senti, io ogni tanto ti perdo non tu so, so se eh, ok e, um, hai qualche consiglio da dare ai ragazzi o piuttosto che agli adulti insomma, hai qualche consiglio da dare a chi ci ascolta? Eh, il consiglio che do a quelli della mia età o anche a quelli più piccoli è quello di non fermarsi mai davanti a degli ostacoli o quando la strada è in salita quando qualcuno ti dice di no. Per esempio a me di no ne hanno detti tantissimi, soprattutto dal mondo scolastico tradizionale che voleva in, in tutti i modi eh, appiattirmi a come tutti gli altri ed evitare tutte queste mie passioni e di andare avanti con tanta determinazione credendo sempre che nulla è impossibile tutto si costruisce giorno dopo giorno e che con tanta voglia di fare determinazione ricordandosi che solo sul dizionario successo viene prima di sudore. Bellissimo, bellissimo. E ti faccio un'ultima domanda, poi ti, ti lascio. Eh, All'ultimo Salottino, ehm, Salottino è un'iniziativa eh, per condividere conoscenza e conoscenze. E tutti i mesi ci incontriamo una volta al mese per parlare di un argomento di attualità culturale. Eh, lunedì scorso ci siamo incontrati e abbiamo parlato di mindset. Qual è il tuo approccio mentale? Il mio approccio mentale ovviamente è un approccio positivo a tutto quello che mi succede, è un approccio che guarda avanti nel senso che supera gli ostacoli per esempio che le persone ti mettono davanti e poi è un approccio determinato soprattutto in tutto quello che faccio e non mi faccio mai fermare da un semplice no, cosa che magari eh, può capitare ad altri ragazzi della mia età. Grazie, grazie mille eh, di essere stata con noi, della tua disponibilità anche in questo caso. Spero che sia piaciuta l'intervista Bellissima grazie mille! Grazie. Ciao Valeria, grazie. Ciao, ciao, ciao. grazie! Bene, spero che questa intervista vi sia piaciuta, che vi abbia un po' ispirato. E, Facciamo un grande in bocca al lupo a Valeria per tutti i suoi progetti e la sua brillante carriera innegabile e se avete qualche domanda potete contattarla e sono certa che lei vi risponderà. Vi metto nei link, nel, scusatemi, nei commenti un link dove poter vedere che cosa fa al suo sito, insomma, eh, lì trovate poi tutti i contatti per, per poterle fare qualche domanda o mettervi in contatto con lei. Spero che vi sia piaciuta, datemi qualche feedback. Io oggi ero veramente più emozionata dell'altra volta, forse non so, Valeria, il fatto che comunque lei è una ragazza molto giovane ma molto determinate quindi insomma ehm, una ragazza veramente in gamba eh, ci vediamo il prossimo mercoledì vediamo chi c'è e vediamo chi intervestiamo se volete proporvi per un'intervista potete, ripeto che potete scriverci a noi di salottina-itinerante.it oppure eh, mandarmi un messaggio via messenger o lasciare un commento e ci vediamo al... Al prossimo live, positive, ciao!